Sì, oh, questo? Martì. Sì, questo è proprio questo, un mercato? Sì. Grazie. Sì, sì, Qua con due belli arancini. Arancino o arancina? Arancino. Allora, lei ha il ragù io e io ha prosciutto mozzarella. Ciao, io ciao, faccio vedere. un po' di sano e shopping. Sì. Uh -huh. Siamo Twins qui, siamo Twins, no, votate, li compriamo o non li compriamo. Quanto eh, siamo ehm. Twins? Troppo no, male. Siete sì, uguali, si sì, è... vede. Cosa facciamo al giro? Come hai fatto? Come hai fatto? Bravissima, vero? Un'altra bocchina. Wow! <ride> Il prossimo vestito di Martina Sì, no, sì! Bello, no. vero? C'è le bambini? <ride> o oh oh questo, con nano? Il nano è compreso nel vestito. Ah, certo. Il nano è compreso nel vestito. Che nano è quello lì? Nano barbuto. Dotto. È nano barbuto. <ride> ah, ok. Mi vuole fare un regalo stasera. O oh no? Ho capito ah, bene? Sì. Ho capito bene? sono detto che mi vuole prendere questo vestitino qui. Per stasera per andare a bailar Oh no, questo qua dietro. Com'è? Sta bene? Sì, poi ti farebbe un balconcino di quelli proprio... Quella qui presente, eh. Martinella la Bartella. Non so cosa ho detto, vabbè, abbiamo appena fatto un po' di foto, quindi adesso ve le lascio qua tutte. A sequenza. Ci sono? Ancora non ci sono? Arrivano? Eccole. Vai. Un bel sorriso. Cos'è che ha preso la Martina Barbuto senza la barba? Ah, oh, la cioccolata, eh. La cioccolata di Tiffany, Certo. È viziata. Foto. di più. Okay. Vai, un'altra foto. Saludete eh? No, non lo Beh, ma sorridete di più! Sono qui qui, pomatina, siamo qui, dove che siamo? America in graffiti. Un uh, bel posto americano! La scelta è ardua qui, la scelta è davvero ardua, cosa prenderemo? Le, queste sono le costine. Cosa prenderai? Io voglio la tagliata di manzo. La tagliata di manzo? Ecco. Al Pasquale, cosa prenderà Al Pasquale? Non lo so, sto leggendo, ma qui mi sa e che. E allora, che la faccia sì. della allora, cosa prenderà? costine. <ride> ci farà una magia! Ah, sta so capace Lei ha detto che Dai, va no! Allora, non guardare! vedi vedi lei, così, vai, che Lui, ride, scarica, parla sul piano! No, non me l'ha detto, vedi! Non mi è Allora, c'è rifa? non guardare sì, oh, Sei vergogna mi dico che posso più come hai fatto? hai capito come ha fatto no? va bene? un regalo uh. Questa pesa, eh! Questa pesa! <ride> pesa tantissimo, eh! Grazie! Me la metti, me la metti tu? È per, per bracciale no? Bresciare. Questa qua è da... da quelle, ecco, eh? I ragazzi che piacciono a martinetta c'erano questi qua. I boy si chiamano. O i girl. <ride> Guarda qua! che Questi li ho presi io per tutti. Ma si tratta bene, eh? Certo! Si tratta bene la bimba! buona! Questi sono, Ci sono i fagioli di Balzaro! Oh no! Di chi Ma sono i fagioli? Io no, non so. allora, sono tantissimi! Stasera papà ha detto che fai fuochi d'artificio di Capodanno in anticipo. <ride> già <ride> aspetta che ti faccio la foto di Anon e la nonna, madre grazie questa è una bomba ma che si chiama? è? un è? che è? che è? che è? di è? che è? che è? Buonissimo. Ah, questa è la ciale. Vediamo se riuscirò a dare un morso al panino senza tagliarlo. È grande quanto la mia faccia. <ride> questa ciale? No. Grazie, sto bene così. <ride> non ce la faccio. Non so cosa ti perdi. Non sai so cosa ti perdi. ma che si chiamava? alla penos sono di alla penos, ma sono giganteschi ok sto per prendere il pezzo dove c'era la penos non l'ho preso ah sì che l'ho preso c'è un peperoncino, si chiama La Peña, un peperoncino mex mexicano, texano, non so. Piccantissimo.